Allora guardi, io il sito lo voglio veramente fantastico Voglio che ci sia un bellissimo video Una volta che tu apri il, il sito, la pagina uh, Un bellissimo video dove sembra che, che, che io ci entri dentro E poi una bellissima musica Una musica che mi ricorda la mia infanzia Quindi uh, vorrei... Sì, che... questa musica però molto alta Quindi proprio appena uno oh, apre no. la la pagina si sì, si deve sentire questa musica e poi vorrei che all'improvviso sbucassero tantissimi pulsanti si sì, sbucassero così no una cosa un effetto particolare sbucano i pulsanti e uno può cliccarli tutti Sì, succede questo, la maggior parte delle volte che ci contatta un nuovo cliente perché vuole realizzare il sito web o vuole fare un restyling del sito web che già ha, il 90% delle volte quello che ci viene chiesto è di realizzare un sito diverso dagli altri, un sito particolare, un sito fantastico. Ecco, oggi voglio spiegarti perché i siti web sono spesso molto simili e il fatto che siano spesso molto simili non è una cosa negativa, ma al contrario è una forza il fatto che i siti web siano molto simili tra loro. Parliamo di Bancomat. Sono circa 30 anni che esistono gli sportelli Bancomat, esistono in tutta Italia, in tutto il mondo e tutti gli istituti bancari hanno i loro Bancomat, però sono sicura che la stragrande dalle volte in cui tu sei andato al Bancomat a prelevare i soldi, ti sarai sempre trovato di fronte a questi passaggi, inserire la carta, inserire il PIN o scegliere il servizio. Il massimo della variabile è inserire la carta, scegliere il servizio e inserire il PIN, ma tutte le volte ti trovi di fronte ad un'interfaccia dove sai che cosa devi fare, l'importo da scegliere e l'operazione da compiere, rendi i soldi e vai via contento. Ecco tutto questo fa parte di quelle che sono le convenzioni. Progettare per convenzioni favorisce quello che Daniel Kahneman nel suo libro Pensieri lenti e veloci definisce come fluidità cognitiva. Che cos'è la fluidità cognitiva? Più qualcosa è semplice, più ci piace e più ci fidiamo. Quando ci troviamo di fronte ad un ambiente conosciuto, ci troviamo in una situazione di sicurezza, di favore. Al contrario, quando ci troviamo in un ambiente diverso, sconosciuto, proviamo una sensazione di ansia, di stress, di disagio. A volte addirittura ci viene voglia di scappare di fuggire. Pensa entrare in, in un supermercato e all'improvviso non vedere più che eh, i prodotti sono suddivisi all'interno di varie corsie. Ok, laddove c'erano un giorno oh, i prodotti relativi alla colazione, trovi un po' i latticini, un po' delle piante eh, e un po' le verdure. Beh, io credo che questa situazione creerebbe disagio a tutti. Certo, è sicuramente un supermercato originale, ma è un supermercato nel quale tu facilmente riusciresti a fare la spesa? Bene, i siti web sono spazi, ambienti, luoghi e tutti i giorni noi percorriamo questi luoghi. La navigazione online possiamo dire che oggi è il nostro viaggio quotidiano, non per niente si dice navigare e siamo abituati ad accedere ad un sito web e sapere che nella barra superiore in alto troveremo i menu. Che quella piccola lentina significa c'è, cioè, se all'interno di un sito web vogliamo cercare qualcosa in particolare. Che sotto il sito web, in quella sezione che si chiama tecnicamente footer, possiamo trovare magari le condizioni, in termini di acquisto, i riferimenti della società. Ecco, tutto questo non è banale, tutto questo non è avere un sito come gli altri. Tutto questo deve essere tradotto in termini di usabilità. L'usabilità fa parte di qualsiasi strumento e di qualsiasi oggetto che noi utilizziamo quotidianamente, anche se può sembrarti banale. Le forbici sono tutte uguali, tutte molto simili. La loro modo di essere impugnate è lo stesso, perché se fossero diverse, se fossero particolari, probabilmente non riusciresti a tagliare la carta. La maggior parte delle scarpe si allacciano con dei lacci. È una vita che esistono i lacci. Certo, magari potremmo trovare delle scarpe più stravaganti, con una modalità di chiusura particolare. Ma alla fine sarebbe così facile tossarle? Ho voluto farti questi esempi che sicuramente sono fuori dal contesto web per farti capire quanto oh, noi ci muoviamo con automatismi e quanto avere la vita facile ci favorisce quindi favorisce sicuramente l'utente che verrà a visitare il tuo sito web scommetto infatti che ti sarà capitato infinite volte di navigare su un sito arrivare in un sito nuovo che non conoscevi e andare via dopo pochi istanti perché non trovavi quello che stavi cercando provavi una sensazione di fastidio, di disagio e quindi andavi immediatamente verso un altro sito web magari ti fermavi proprio in quel sito dove di sì che trovavi quello che cercavi ma era quel sito che era stato costruito per far sì che tu effettivamente trovassi quello che cercavi. Ecco quindi se pensi che i siti web oggi siano tutti uguali, tutti molto simili, sì probabilmente è vero da un determinato punto di vista però anche pensare di fare il sito fantastico con gli effetti hollywoodiani non ha assolutamente alcun senso soprattutto oggi che la maggior parte delle ricerche e della navigazione viene fatta da smartphone pensa a quanto può essere disagevole eh, arrivare su un sito web dove appunto ci sono come ci chiedeva la nostra amica, eh, il video, la sua, eh, la sua musica. A Milioni di banner, di pop-up, di bottoni, pulsanti che arrivano e alla fine l'unico risultato che ottengono è quello di mandare via il visitatore. Sicuramente possiamo essere tra virgolette particolari, ovvero dobbiamo cercare una nostra personalizzazione, una nostra identità, ma sempre nel rispetto della usabilità e di quella che è appunto la fluidità cognitiva. Rendiamo facile il percorso all'utente. Non creiamo ostacoli. Ricordati che la difficoltà di navigazione è un bruttissimo biglietto da visita per la tua comunicazione online. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like o condividilo. Se invece ti interessa l'argomento perché stai pensando di realizzare un sito web oppure perché vuoi ricostruire il tuo sito web, qua sotto potrai trovare tutte le informazioni per metterti in contatto con noi.